Cosa sei capace di fare? Così sei capace di fare? Te lo chiedi spesso, annegato nell'espresso, diritto di corsa verso il successo, è successo che un bel giorno, manco a dirlo, sei rimasto fermo e freddo con il mondo, ti pensavi e ti sforzavi di capirlo, ma più girava, più girava intorno alla sua pelle verde, figlio da pollo hai fatto un sacco di passi, un sacco di passi, come che tu ti mostri?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 Fino a che non muoio, poi più cado, più mi rialzo, pascolo nel buio, qual è il prezzo da pagare per stare nel mezzo. Sempre contro il banco, dei pegni, mi impegno, ho fatto centinaia di passi. Tu quanti ne hai fatti? Tu quanti ne hai fatti? Tu quanti ne hai fatti? Tu quanti ne hai fatti?